Nome? Irene, cognome? Cafiso, età? 26, città? Ragusa. chi sei? Sono una ragazza, sono una figlia, sono una fidanzata, sono cattolica, sono una gifina e sono una mediatrice culturale. Qual era il desiderio che coltivavi da piccola? Volevo fare l'interprete e lavorare al Parlamento Europeo. E il tuo sogno da adolescente? Imparare e studiare le lingue straniere, perché volevo andare al Parlamento Europeo. Infatti ho frequentato poi il liceo linguistico. E dopo? Mi sono laureata in mediazione linguistica e interculturale. Quindi adesso sei al Parlamento Europeo? No, <ride> il mio sogno nel frattempo era cambiato. Quando e come? Nel 2013 eh, ho svolto il mio tirocinio universitario presso uno Sprat, un centro di seconda accoglienza per donne sole eh, o con bambini richiedenti asilo. E cosa è successo lì? È successo che mh, è cambiato tutto. È cambiata la mia vita ed è nato anche l'amore per il campo delle migrazioni. Raccontaci! Dopo questa esperienza si è concretizzato in me il desiderio di mettere i miei studi, tutto quello che avevo imparato, a servizio dei fratelli migranti. Iniziava ad acquistare un senso anche la parola mediazione, quindi diventare essere strumento, mezzo per facilitare, per favorire l'incontro, lo scambio, l'arricchimento culturale. Così eh, ho deciso di mettermi in gioco di continuare su questa strada eh, con del volontariato in un altro centro d'accoglienza. Nel frattempo però sentivo che questo non era abbastanza per me. Eh, dovevo fare qualcosa di più, dovevo studiare questo fenomeno, eh, volevo imparare dai libri eh, a conoscere un campo che Oggi è così complesso, discusso e stereotipato proprio perché non lo si conosce affatto. Eh, difatti il fenomeno migratorio va studiato a 360 gradi e questo significa dal punto di vista economico, legale, storico, geografico, demografico, statistico, psicologico. Eh, io ho avuto l'occasione di fare questo grazie ad un Master in Immigrazione eh, a Napoli. Eh, che mi ha aperto tanto gli occhi su questo mondo e anche grazie al nuovo tirocinio lì ho avuto modo di sperimentare, di toccare con mano la bellezza di un'altra fetta di popolo migrante, eh, ovvero la popolazione romanina. Difatti, poi sono, ho fatto il mio servizio, ho svolto il mio servizio proprio nei campi Rom a Napoli e anche nelle scuole con un progetto per l'integrazione l'inserimento dei bambini rom nelle scuole. Cosa fai attualmente? Adesso sto svolgendo servizio civile presso la Carità Sidiosa Sana di Ragusa. Sono inserita in un progetto che ha come area di intervento i migranti, disagio adulto, senza tetto, nell'ottica di un percorso di avvio all'autonomia lavorativa, abitativa e in generale di rinascita personale. Immigrati, rom, poveri, senza tetto. Cosa ne pensano i tuoi amici, i tuoi parenti, i conoscenti? Ehm, allora, c'è chi, chi mi appoggia, chi crede in questo mio progetto di vita e poi ovviamente c'è chi mi giudica, chi mi dice che tutto questo sia inutile, eh, sia una, una vera e propria follia però poi in questi momenti penso e mi dico in fondo chi sogna in grande un po' folle lo è sempre, no? Ti senti scoraggiata? A volte sì. Vorresti fare altro? No, è impossibile. Come vivi questa tua vocazione? Eh, la vocazione eh, è innanzitutto una chiamata e io in questa chiamata eh, mi sento essenzialmente amata ed è per questo che devo rispondere necessariamente in maniera affermativa e viverla poi in maniera positiva quotidianamente. Due citazioni preferite. Una è di San Paolo che dice se anche io parlassi tutte le lingue e conoscessi i misteri e la scienza ma non avessi la carità non sarei nulla. La seconda è di Sant'Agostino e dice Ama dunque il tuo fratello. Se amerai il fratello che tu vedi, potrai contemporaneamente vedere Dio, poiché vedrai la carità stessa e la carità abbi dentro. Sei felice?